Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video come vedete sto registrando con la GoPro perché siamo nuovamente a Pugue Marina e perché oggi faremo un'altra escursione ma sarà un'escursione di mare andremo a visitare le famosissime BPA anche se non sarà un'escursione dedicata a loro perché parlando con la guida è Stato detto che ogni giorno alle PP Island sbarcano quasi 7000 persone, quindi fare un tour, un'escursione dedicata solo per quelle isole, c'è stato praticamente sconsigliato. Faremo un'escursione alle Core Rock Island, ci vorranno due ore di navigazione per arrivare, ma toccheremo tante bellissime spiagge ci sarà tanto mare, e quindi è proprio per questo che oggi andremo tutto di GoPro Ci sono un po' di nuvole in cielo, ogni tanto dirà un po' di vento, quindi sembrerebbe un clima ideale per fare un'ottima escursione. Andiamo! Ci mancava il pontile mobile. Oh. Dai che la vedo vicina alla barca, dai, dai. Okay, ragazzi siamo appena scesi dalla nave adesso faremo una sosta qui una tappa qui che sarà fondamentalmente il pranzo infatti in fondo è tutto quanto all'estendo comunque la Siam Adventure si conferma la migliore compagnia per quanto riguarda le escursioni perché è vero che magari ti fa partire un pochino presto perché noi siamo partiti alle 7.30 però quale tutte le altre barche tutte quante le altre escursioni partono alle 8.30 questo vuol dire che quando noi arriviamo nelle varie eh, nelle, varie, nelle varie spiagge troviamo sempre pochissima gente proprio perché il più ancora non parte e noi anticipiamo praticamente tutti, tutti quanti. Adesso noi ci andiamo a mangiare una cosina e, e poi niente ci facciamo un altro po di snorkeling e poi torniamo perché da dove siamo noi adesso per tornare a Puget ci vogliono due ore quindi è tanta strada.